Ciao a tutti sono candida nel video di oggi voglio farvi vedere come decorare questa scatola di cartone i materiali che utilizzerò sono materiali stamperia nello specifico ho deciso di utilizzare questa carta di riso con orologi e ingranaggi utilizzerò sia la modeling past che è la pasta craquelé, sempre di stamperia carte di riso con qua c'è un orologio farfalle per decorare la scatola applicazioni che eh, attaccherò sulla stone paper e colori allegro stamperia diciamo dei colori che più o meno si abbinano con la mia carta per decorare la parte inferiore della scatola comincio con il distribuire in maniera irregolare della pasta craquelé. in questo modo in modo che quando dopo darò il colore Rimarrà l'effetto del crackle che è sempre molto bello. Non esagererei nella parte dove poi si incastrerà il coperchio per non creare spessori. Quindi è meglio piuttosto abbondare nella parte sottostante ma non troppo in alto. Così asciughiamo. Per colorare la base della scatola voglio utilizzare il sabbia d'oro di Allegro Stamperia che è un colore abbastanza chiaro perché voglio dare un po' di luce visto che il coperchio e la carta che ho utilizzato sono non scurissimi ma comunque abbastanza scuri. Quindi do questo colore con, con questo tamponcino, poi piuttosto sfume, lo sfumerò con con qualche altra con qualche altra variante di colore ma comincio a dare questo come, come fondo completo quindi vado a tamponare tutta la scatola così con questo colore verde pallido di allegro voglio andare a creare un po di aloni sulla base della nostra scatola praticamente faccio che Bagnare il mio tampone, ma scarico molto lo scarico molto e vado a tamponare appena appena così, in certi punti la scatola, non dappertutto, giusto per, per dare un po' una variante una variante di colore in questo modo. Per decorare eh, il laterale della scatola ho ritagliato dalla carta di riso che ho utilizzato da mettere sul coperchio dei particolari che adesso andrò ad incollare intorno, eh, intorno al bordo della scatola. Utilizzando la Mix Media Glue vado ad incollare le parti sul bordo della nostra scatola. Mettiamo un po' di colla sotto e poi la passiamo direttamente sulla carta di riso. adesso lasciamo asciugare le nostre applicazioni per decorare la parte superiore del coperchio come ho detto utilizzerò questa carta di stamperia quindi eh, inizio con il eh, passare della eh, mix media glue su tutto il coperchio vado ad attaccare la mia carta dove ho deciso così di incollarla e passo sopra dell'altra colla in modo da farla aderire perfettamente dal centro verso l'esterno in modo da non creare bolle così asciughiamo all'aria o per velocizzare l'operazione con un phon come volete anche sul coperchio una volta asciutto vado a mettere in maniera irregolare un po' di pasta crackle. in modo da avere anche qui questo effetto con le crepe lasciamo asciugare con la modella paste invece e uno stencil voglio andare a creare un po' di disegno in alcuni punti così anche questo lo facciamo in maniera irregolare per togliere la carta in eccesso che è rimasta sui bordi utilizzo della carta vetro di grammatura alta quindi abbastanza grossolana e poi praticamente vado a passarla sul bordo in questo modo Così, in modo da far saltar via la carta in eccesso. Fatto ciò vado a colorare il bordo del mio coperchio con lo stesso colore che ho utilizzato per la base. Stesso colore che ho usato per la base, stesso tampone, vado a fare il contorno del bordo del coperchio. Facciamo sul coperchio quello che abbiamo fatto sul, sulla base della scatola, cioè mettiamo appena appena un po' di verde scarico dappertutto, così per dare un pochino di movimento al nostro, alla nostra base panna. Diciamo. Per colorare eh, le decorazioni che ho fatto con la pasta craquelé e eh, la modeling paste, e lo stencil ehm, ho deciso di utilizzare questi quattro colori che sono il verdino che ho usato per per tamponare il fondo della scatola e, e il bordo del coperchio due marroncini uno un po' più chiaro uno un po' più scuro e un po' di violetto per dare un tocco di colore un po', un po più vivace ehm, per fare questa operazione eh, facciamo in questo modo utilizziamo il pennello molto bagnato, in modo da praticamente prendersi il colore ma con tanta acqua, questo perché con, col, con, il, con il colore così diluito praticamente il, il colore penetra bene sia nella, nella pasta Craclè che nella model Impast. come prima cosa e come seconda cosa siamo sempre liberi di intensificare in un secondo momento il colore, cosa che non possiamo più fare se invece esageriamo subito con un colore e poi decidiamo che è, che è troppo è troppo scuro, non possiamo poi più intervenire, invece in questo modo noi andiamo ad aggiungere poco colore alla volta e poi siamo sempre in tempo a a renderlo più scuro facendo diverse passate il lilla dà subito un po' di luce visto che la base è rimasta abbastanza scura aggiungo un po' di verde ma dell'acqua color verde che è leggermente più scuro così così che si veda un po' di più, perché altrimenti il verde si vede troppo poco così ecco questo si vede in maniera più accentuata ed è anche lo stesso verde che c'è nel... all'interno della carta a questo punto andiamo ad asciugare e dopo decidiamo se vogliamo aggiungere o meno del colore asciutta la superficie direi che vado ad aggiungere ancora un pochino di marrone perché è un po' poco asciughiamo il tutto e procediamo con le applicazioni da incollare sul nostro coperchio per le decorazioni allora questa è una decorazione stamperia su carta di riso quindi la incollo sulla mia stone paper perché voglio una decorazione un po' più sostenuta che non si strappi quindi non voglio incollarla sul cartoncino vado ad incollarla sulla stone paper con eh, la, solito, la solita mix media glue quindi vado a passarla così sulla stone paper attacco la mia decorazione così e poi ripasso bene con altra colla lasciamo asciugare tutto per colorare le applicazioni di carta di riso che ho attaccato sulla stone paper utilizzo gli stessi colori che ho utilizzato per ehm, per colorare il coperchio della nostra scatola anche in questo caso utilizzerò i colori molto anacquati, in modo da dare un po di colore ma da non ma senza coprire la nostra, la nostra carta, in modo da colorarla leggermente ma senza mettere dei colori troppo accesi. Possiamo farlo magari solo in certi particolari, altrimenti rischiamo di andare a coprire il nostro disegno e quindi è meglio usare i colori molto leggeri. Anche in questo caso facciamo poi sempre in tempo eventualmente ad accentuarli in qualche modo in, in varie passate. Non ho ancora ritagliato la carta, come vedete è ancora incollata, non l'ho ancora, ancora ritagliata perché in questo modo anche se debordo non è un problema perché poi nel momento in cui la ritaglio non ci sono problemi. Aggiungo del blu un po' più acceso e del giallo, per dare un po' di, di colore vivace alla farfalla. Ora asciughiamo e ritagliamo. Una volta ritagliate le figure di carta di riso che avevo incollato sulla stone paper, possiamo andare ad incollarle sul coperchio. L'unica cosa che ho fatto è stato con il pennarello indelebile, nero, eh, ripassare dei particolari in modo da renderli un pochino più evidenti. E andiamo ad attaccare le figure sul, sul nostro coperchio allora eh, l'orologio l'ho attaccato su del cartoncino in modo che una volta attaccato sul, sul coperchio rimanga leggermente in rilievo facciamo delle sfumature nere intorno all'orologio per dare ulteriore profondità per fare le sfumature nere utilizzo il, il big brush pen della faber castell e del pennello eh, a scalpello con l'acqua quindi passo il pennarello in questo modo facciamo un pezzettino alla volta e poi con il pennello bagnato vado a sfumare in questo modo Vedete che con il nero di intorno l'orologio viene messo molto più in risalto. Ora andiamo ad attaccare una farfalla qui. Nello stesso modo andiamo a sfumare anche il nero intorno alla farfalla e alla libellula. coperchio è terminato e questo è il risultato delle applicazioni incollate sul coperchio e delle sfumature nere che ho fatto intorno per, renderle, eh, per poterle mettere più in evidenza. La base del, della nostra scatola è poi rimasta in questo modo. L'unica cosa che ho fatto è stata, eh, come ho fatto per le sfumature intorno alle applicazioni, fare la stessa cosa con il pennarello marrone e la sfumatura con il pennello d'acqua anche qui per mettere un po' in rilievo le figure che avevo attaccato sulla base della scatola fatto ciò mettiamo il nostro coperchio e la nostra scatola è terminata Se avete delle domande o avete bisogno di chiarimenti, scrivetemi e sarò felice di rispondervi. Oppure se volete lasciare semplicemente un commento, sarò felice di leggerlo. E se il video vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!